Eccoci da questa location fantastica che è Grotti d'inverno, c'è stata una temperatura fantastica. Sono andato via da Roma che faceva 3 gradi e qui alla fine di percepita sarà una ventina. Ti voglio parlare oggi del quinto esercizio, che è quello più complicato da eseguire e contemporaneamente è quello che porta più beneficio, soprattutto anche per la schiena. Questo esercizio lo chiamo il fiore. Ora ti faccio la descrizione dell'esercizio in palestra. Questo esercizio, purtroppo, non si può fare a letto e iniziamo con posizionarsi seduti con le gambe aperte. Non bisogna esagerare nell'apertura e consiglio di dividerlo per chi ha problemi in tre fasi. Anche io, che più o meno riesco a eseguirlo abbastanza bene, in ogni caso lo faccio in due tempi almeno. E per farlo efficace bisogna dargli un po' più di tempo a questo esercizio. Allora, gambe aperte, non c'è bisogno di avere una grande apertura ovviamente più uno è sciolto meglio è, allora, la prima fase è questa, le gambe aperte, e cercare di stare in avanti, si può, ci si può aiutare con le mani andare in avanti così e abbassando la testa, quindi teniamo questa posizione 20 secondi, dopodiché si rilassa un attimo e si rifà un'altra volta, si riaprono le gambe, e ci si incomincia a fare il lavoro con la parte superiore. Allora, le gambe ovviamente tireranno gli adduttori e tireranno i dicei femorali, più stiamo avanti e più lavoreranno. E ora incominciamo invece a fare il lavoro con le braccia. Allora, portiamo diciamo, il braccio sinistro dietro la testa e poi ci incliniamo dal lato destro. Non bisogna scendere tanto, bisogna solo impostarlo l'esercizio, giusto arriva l'attenzione. Il lato sinistro del sedere tenderà ad alzarsi, noi dobbiamo cercare di rilassarlo e mantenere il contatto. Vabbè, stessa cosa, 20 secondi lo lasciamo di là, quindi facciamo, portiamo il braccio destro dietro la, dietro la testa e ci incliniamo. Il gomito sinistro, il braccio sinistro lo lasciamo avanti in questa maniera. Ok, terza fase, la terza fase noi cerchiamo di andare. E liberare andiamo cerchiamo di andare in rotazione direttamente verso, verso il piede il piede opposto quindi mano destra indica il piede sinistro con il palmo verso l'alto con la mano sinistra si passa sopra la testa e si cerca si inclina verso, verso il lato 20 secondi notate io parto e sono altissimo vi farò vedere che poi alla fine io toccherò il piede direttamente però non vado direttamente al piede, faccio, lascio sempre che il muscolo si possa allungare gradualmente. Dall'altra parte, per rendere più efficace possibile io tutti i movimenti che ho messo, questi 5 movimenti li metto tutti in sequenza, ovviamente quando faccio a letto no, li, metto, li faccio solo i, i due, faccio solo la gru e la farfalla sdraiata faccio a letto, però quando devo riscaldare o devo sciogliere faccio tutta la sequenza completa quindi io per alternare per esempio ora finito questo ciclo rifarei rimetterei gli altri esercizi aggiungo questo ora al momento se voglio ottenere maggiori risultati notare come il ginocchio sia alto eh? è molto alto ecco ha scocchiato la schiena dall'altra parte mi ruoto pure Ecco, questo oggi è incredibile. notare che ogni giorno cambia, cioè abbiamo diverse tensioni. Oggi ho arrampicato. Appena arrivato all'arrampicata, ovviamente è più pesante. Ok, cambio e ricominciamo. Metto giù il 1, 2. Ah, un'altra cosa, non vi ho detto. Dato che questa è l'ultima della serie dello stretching basilare. E il conteggio dei secondi. Per contare i secondi, guarda, questo è un trucco che si impara dai sportivi, perché noi che possiamo stare apprezzati al cronometro, diciamo, e quindi ne contiamo mentalmente eh, i secondi con 1000, mille. quindi 1001, 1002, 105 secondi è mille uno, mille due, mille tre, mille quattro, e 10001, 12003, 1400 e 1500, più o meno sono 5 secondi, quindi è uguale per arrivare a 20 secondi a 1020, che è stata Detto ciò la un no, oggi sono molto rigido dall'altra parte piano è molto morbido oltre al conteggio ricordatevi pure la respirazione allora guido per fare sdraiata ma stavano cercando ah stamattina non l'ho fatto l'esercizio quello con l'esercizio allora, ecco vediamo se siamo migliorati Come vedete a sinistra c'è un ostacolo, io non lo vado ad affrontare, vuol dire che comunque il muscolo è stanco e non lo vado a tirare troppo, anche perché oggi ho, ho scalato, mi sono impegnato e qui non lo vado a, a stuzzicare. Quando vedete che comunque eh, state al limite non andate oltre, anche se dico io tocco la testa al ginocchio, la condizione non è, non è sempre così, anzi dobbiamo, ogni giorno è diverso, quindi dobbiamo ascoltare il nostro corpo e cercare di allungarlo per quello che è possibile per il momento. Da Roma è tutto. Domani riparto. Vado a Malaga. ricordati di iscriverti al canale e cliccare sul tasto campanellina, così rimarrai aggiornato attraverso le notifiche per i nuovi contenuti. Alla prossima!